È allarme a Milano per i servizi sociosanitari pubblici. Lo denuncia il sindacato. La RSU-CGL ha organizzato un presidio il 29 novembre davanti a Palazzo Marino per denunciare lo smantellamento della rete dei servizi sociosanitari rivolti alle persone fragili. Al presidio hanno partecipato anche le operatrici e gli operatori che animano i gruppi di lavoro tematici sull'area delle dipendenze, dei consultori familiari, della fragilità, oltre CGL, CISLE e UIL di Milano. Ricevuti dal consigliere comunale Carlo Monguzzi, hanno chiesto al Comune di impegnarsi per ottenere una conferenza di servizio fino ad ora negata da ASL Milano. L'impegno di far sì che il Comune promuova... La conferenza dei servizi, che è questo strumento con cui si fa la mappatura dei bisogni, cioè la gente dove ha bisogno e cosa ha bisogno. E in base a questa mappatura si riorganizzano i servizi sul territorio, sia quelli assistenziali sia quelli sociosanitari. Quei servizi sono un pezzo importante della nostra storia e della nostra città non valorizzarli e veramente lasciare i cittadini abbandonati a loro stessi. La situazione va peggiorando già da diversi anni. Interi servizi sono stati ridimensionati, altri sono stati cancellati e funzionano solo sulla carta. Noi riteniamo che soprattutto in un periodo di crisi economica sia necessario garantire questi servizi pubblici essenziali a tutti i cittadini dell'area metropolitana. Si tratta di mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi attuali come uno standard minimo garantito. Ogni qualvolta ci vengono consegnati i dati sulla presenza del personale, questi sono falsati nei numeri perché vengono considerati a tempo pieno operatori che in realtà lavorano in più servizi e questo ovviamente fa sì che appaia alla popolazione e a chiunque che esistano 20-30% in più di operatori dedicati al pubblico. In un trend di riduzione costante del personale che c'è nei servizi sanitari, in Asla questo è successo come dovunque, però la ripresa di assunzione è stata maggiormente a favore del personale amministrativo che però poi non è stato assegnato in servizi a cittadini ma a quello delle direzioni. La riorganizzazione dei servizi prevede... Uh, chiusure di alcuni sedi desert, prevede eh, riduzione orari di apertura al pubblico dei consultori familiari, prevede la soppressione a partire da, da gennaio della, eh, della, del servizio andrologico nei consultori, prevede eh, di adibire, eh, di ridurre eh, le sedute ginecologiche perché i medici specialisti Invece che fare attività cliniche sono chiamati a rispondere al telefono facendo attività di segreteria. Credo sia importante che i consultori della rete di Milano siano accreditati pubblici o privati debbano assolutamente avere la stessa mission. Non è possibile che con i soldi pubblici qualcuno decida che fare diversamente da altri. I settori in cui ci si diversifica maggiormente sono quelli legati all'ambito della tutela giudiziale, per cui tutte le pratiche che arrivano dall'OTM, quindi di una serietà e di una complessità importante, arrivano tutti ai consultori pubblici e sono un'emergenza per la città di Milano. L'altro è il settore collegato all'interruzione volontaria di gravidanza, dove i percorsi di collegamento sono scarsi, vari ed eventuali, solo per i progetti di voucherizzazione tipo il NASCO. Noi riteniamo che invece la rete debba essere riqualificata, ripensata, e partire dai bisogni di salute della popolazione, stabilire quali sono le risorse di personale, le risorse materiali, cioè gli immobili, le sedi e da lì, nell'ambito di una conferenza di servizi che coinvolga tutte le istituzioni, tutte le parti sociali, i cittadini, gli utenti, stabilire una politica razionale per la salute dei cittadini.